Ciao a, tutti ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti ovviamente nel video di oggi volevo eh, velocemente eh, trattare una situazione di crisi che ogni tanto si presenta tra eh, chi inizia ad utilizzare le erbe tintorie. Eh, succede che ricevo dei messaggi in cui le persone mi scrivono che non hanno fatto il test di prova prima di applicare il mix tintorio sui eh, loro capelli quindi si ritrovano con un colore più scuro di quello che eh, è il loro colore naturale e di quello che desideravano ottenere. Mi scrivono come posso fare per ottenere un castano chiaro la prossima volta ebbene le notizie non sono proprio positive perché come ben sapete le erbe tintorie non schiariscono i capelli perché non contengono agenti depigmentanti e quindi in questo caso bisogna valutare due cose in merito alla fattibilità di ottenere un colore più chiaro di quello che abbiamo già ottenuto con le erbe tintorie Uno se avete fatto quanto avete stratificato il colore scuro quindi se l'avete fatto una sola volta, forse siete fortunate che con qualche impacco oleoso riuscite, riusciate a scaricare appunto quel pigmento scuro del katam, che come sapete è il pigmento che è più facile che scarichi rispetto alla lausonia che nel tempo si lega con il fusto e nel tempo anche stratifica scurrendo il capello. Quindi assolutamente potete provare a appunto, far scaricare il colore subito con degli impacchi oleose o comunque anche impacchi idratanti, dipende molto ai quali reagisce meglio i vostri capelli, perché ci sono persone che riescono a scaricare il colore anche con gli impacchi di fieno greco, per dire come anche con gli impacchi con l'amido di mais o di riso. Oppure, come dicevo, con gli impacchi oleosi. L'impacco con il burro di karité e l'olio di cocco è fenomenale. Ecco, uh, detto ciò, mi raccomando, uh, se uh, appunto uh, volete ottenere un colore più chiaro, dopo aver fatto e uh, scaricato il colore, dovete trovare un mix. Più chiaro che sia più idoneo al colore naturale dei vostri capelli però questa volta magari fate anche un, un test di prova um, perché un colore più chiaro vuol dire anche un colore un po più ramato perché vuol dire um, smorzare meno il rosso della lausonia questo nel caso in cui eh, appunto, abbiate la necessità di utilizzare la lausonia, se non avete dei capelli bianchi potete anche utilizzarla in delle percentuali minime e quindi è più facile rimanere appunto su un castano chiaro che sia anche meno ramato. Ecco, Spero che <ride> sia un po' più chiaro che eh, appunto, se si sbaglia con le erbe tintorie è difficile tornare indietro, per quello è essenziale fare il test di prova, io ho fatto un video tutorial qui sul canale in cui vi spiego come va fatto e perché va fatto, quindi l'avete già capito anche dal video di oggi quanto sia veramente importante, lo so che non si ha sempre la pazienza, però piuttosto che poi rimpiangere il non averlo fatto perché appunto ci si ritrova con un colore troppo scuro rispetto a quello che desideravamo ottenere è meglio sempre dedicarci del tempo. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto anche voi delle esperienze del genere e come avete rimediato e assolutamente condividete il video con le vostre amiche e ricordatevi di lasciare il solito like e di. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!